Vta Tokyo, i risultati. Rivoluzione in territorio nipponico. 24 ore fa, la caduta della transalpina Mladenovic, giocatrice di riferimento a Tokyo, in difficoltà sul cemento. Ennesima eliminazione prematura, fatica a ritrovare fiducia e tennis. Perde con la FET, 20enne croata di talento. Yana si ripete poi, cancella la Cepelova, 60-63, e si ritaglia un posto al sole. Tre turni di qualificazione e due successi nel main drive, può essere la sua occasione. Dopo la fermazione nel derby con la Osaka, la Nara si ferma al cospetto di Kiang Wang. 62-63 per la tennista cinese. Continua, invece, il cammino della Dijas. Quinta partita al Japan Women's Open Tennis, supera la seconda testa di serie, Shui Zhang. Da segnalare, infine, il sigillo della putin -toseva. Prende vantaggio nel set iniziale, 62, poi sfrutta il ritiro di Xinyunan per risparmiare preziose energie. La putin quarti con la Dijas, è una delle due teste di serie ancora in corsa. L'altra è Elise Mertens. Entrambe si trovano nella parte bassa del tabellone, sorprese in arrivo. Risultati FET: Cepelova 60-63. Kian Vang, Nara 62-63, Dias, Zhang 64-62. Putin Tseva, Ang 62-20 Rit.